che ogni tanto il figlio dell'operaio se è molto bravo, ebbene lo accettiamo che vada al liceo, eh? lo aiutiamo. Eh, C'era questa idea di un canale pro di promozione sociale e io credo anzi che molti insegnanti di liceo nell'Italia di allora, dall'epoca di Gentile fino agli anni 60 e 70, fossero convinti so tutto sommato che questo canale di promozione sociale che vedete,